Let's go. Appuntamento di buongiorno dottore, bentrovati trovati telespettatori per questa nostra trasmissione in compagnia di medici e professionisti che possono darvi qualche consiglio, possono insomma fornirvi qualche strumento utile per cercare di capire, di risolvere, soprattutto anche per quanto possibile al di fuori di un ambulatorio, chiaramente qualche vostro problema. Allora, vedete intanto i numeri in sovraimpressione e vedete già anche l'ospite, eh, un debutto possiamo dire, dal punto di vista eh, della televisione. Beh, ben trovato, dottor Carpegna. Alberto Carpegna, odontoiatra in Torino. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti. Dunque, odontoiatra che risponde ai numeri che vedete in sovraimpressione, allora vado a ricordarveli, 011 06 00774 il numero per le chiamate, potete telefonare e parlare direttamente con il dottor Carpegna per appunto cercare di dipanare qualche vostro dubbio, lo potete fare anche attraverso l'utilizzo di sms o whatsapp, 348 80 40 254 il numero di riferimento. Allora, dottor Carpegna, eh, nell'attesa chiaramente dei nostri telespettatori, eh, volevamo affrontare il capitolo dentiere. Eh, perché? Perché mh, ci sono tante cose che magari non, non vengono messe in luce o non si sanno, lo cerchiamo di eh, sviscerare, di, di capire il, tutta la, la questione dentiere. Assolutamente. Allora, le dentiere sono uno strumento che fino a 50 anni fa rappresentava l'unica soluzione nel caso in cui a una persona o un paziente venissero estratti tutti i denti. Non essendoci altre soluzioni, eh, all'epoca veniva utilizzata eh, con, con, con buon successo e le persone, nonostante le criticità legate, riuscivano comunque ad adattarsi abbastanza bene. Da una trentina di anni a questa parte sono presenti altri tipi di soluzione che eh, prevedono l'utilizzo di impianti per poter fissare i denti e quindi queste, mh, queste eh, procedure eh, che permettevano la, la fabbricazione di dentiere sono state un pochettino eh, sono diminuite sicuramente. Perché? Perché le dentiere nonostante abbiano il merito di rimettere i denti in bocca in realtà causano una serie di problematiche che all'inizio non sono eh, sicuramente illustrate bene e col tempo tendono ad acuirsi. Ecco, quando parla di dentiere intendiamo quelle protesi... Lei tra l'altro ha qualcosa qua, vedo che ha... Assolutamente sì. si, è, si è portato un po' di, <ride> di lavoro un... da, da studio, diciamo. Assolutamente sì, modo tale che la gente possa capire un pochettino meglio di cosa, di cosa parliamo. Per dentiera intendiamo essenzialmente una protesi mobile, che permette di ripristinare il numero di denti in bocca, ma allo stesso tempo causa una serie di problematiche non indifferenti. E la prima, ovviamente come dice il nome, essendo una protesi mobile, è derivata dal fatto che durante la masticazione e durante la fonazione, quindi le, le, le, mentre uno parla, spesso tende a muoversi. Il fatto che tenda a muoversi provoca da un lato dei dolori alla gengiva perché viene, viene continuamente strusciata e sottoposta, ha delle pressioni non, non corrette e soprattutto tende a muoversi durante la masticazione, tanto che un terzo dei pazienti che portano la dentiera in realtà non la utilizzano per mangiare e questo è sicuramente un grossissimo problema. Oltre a quello ci sono un'altra serie di problematiche eh, che sono poco conosciute che nel momento in cui eh, si decide di eh, procedere con questo tipo di riabilitazione occorrerebbe fornire al paziente in modo tale che sappia in anticipo cosa potrebbe aspettarlo negli anni successivi al posizionamento di queste protesi. Mi scusi se mi interrompo, ehm, così per, per associazione mi è venuto in mente i collanti le paste, Le paste adesive, ecco, servono, servono poco? Sono un palliativo che dà in realtà un miglioramento dal 5 al 7% della situazione, sia a livello di stabilità sia a livello di masticazione, in realtà quindi non risolvono il problema oltretutto all'interno delle paste adesive è presente lo zinco e una sua ingestione in grandi quantità può provocare problemi neurologici quindi bisogna stare molto attenti sia a quanto ne si utilizza sia a come in realtà lo si distribuisce sulla protesi per poter ottenere la massima efficienza. Ecco, vediamo la regia che propone quello che ci ha fatto vedere lei, forse questa è la parte superiore, Questo lei ci ha fatto vedere superiore. una parte inferiore, ma eh, insomma la, il meccanismo, il, il gioco è lo stesso, cioè si, in realtà ci si sono... ade aderisce alle gengive, come funziona sì, la, la, la stabilità della protesi dipende dal suo contatto con la gengiva, infatti tendenzialmente le dentiere superiori sono un pochettino più stabili perché hanno l'appoggio di tutto il palato, quindi hanno una dimensione tale per cui un certo grado di stabilità viene assolutamente fornito, cosa che non succede invece per l'arcata inferiore, quindi per le protesi inferiori che hanno molto meno supporto e oltretutto hanno a che fare con la lingua, che è uno dei muscoli più forti del nostro corpo e che tende a dislocarla continuamente, sia durante il parlare sia durante le fasi di masticazione. Ecco, quindi eh, insomma, mh, ci sta descrivendo un quadro che non è proprio idilliaco per, uh, per le persone che, ahimè, eh, dopo una certa età iniziano a perdere le menti, insomma, iniziano a perdere i denti e hanno bisogno di un qualcosa che li... Che, che li aiuti a parlare, li aiuti anche a masticare. Ecco, ci sono delle al alternative? Assolutamente ci sono delle alternative e prevedono l'utilizzo di impianti dentali che eh, permettono di stabilizzare le protesi e renderle fisse. Questo è un, eh, è un meccanismo che viene utilizzato ormai da oltre 27 anni, è stato eh, inventato, e scoperto e migliorato dal dottor Malò in Portogallo e ormai sono più di 27 anni che queste terapie vengono eseguite col 98% di successo, quindi percentuali in medicina veramente molto molto alte e permettono alle persone di tornare tra virgolette indietro dal punto di vista dentale di una trentina di anni e di avere i denti fissi sia per masticare sia per poter avere una vita sociale importante. Infatti una delle problematiche in realtà più, più critiche della dentiera è che eh, tutti questi problemi si eh, vanno poi a a esternare dal punto di vista delle relazioni sociali, perché il fatto che le dentiere siano meno naturali, che si muovano, che tendono a staccarsi e a dislocarsi, rendono molto più difficili tutta una serie di rapporti sociali che si hanno oltre una certa età, in cui il mangiare risulta ancora una delle cose, tra virgolette, più, uh, più piacevoli e sicuramente ripetibili che si possano fare e invece queste situazioni specie quando avvengono con altre persone, vengono vissute in realtà con ansia dalle persone perché da un lato non si può mangiare, dall'altro oltretutto non si riesce a relazionarsi nel modo corretto perché uno ha sempre paura che caschino o che escano dalla bocca certo. addirittura. Allora dottor Carpegna, abbiamo una telefonata in linea, Allora andiamo ad accogliere il nostro telespettatore da casa, pronto? E pronto, pronto. Sì, buongiorno, come si chiama? Sono Franco Danovara Franco Danovara, buongiorno Franco, buongiorno. faccia pure la domanda sì. al dottore Sì, è la prima volta che avete un, uno specialista, sono contento ecco. Grazie No, volevo chiedere, io siccome porto un apparecchio, un apparecchio superiore, no? Dentario Ecco, lei che quante volte bisogna lavare, non, non si capisce mai quante volte bisogna metterlo, lo sai che c'è quelle compresse per la pulizia delle protesi, no? Certo. Lei come consiglia? Allora. Eh, quante volte la settimana o come eh, per tenerlo in, eh, in ordine, ecco così. Ecco. Assolutamente, dunque tendenzialmente la protesi andrebbe tolta e lavata ogni qual volta si mangia qualcosa per evitare che i residui di cibo possano ristagnare e creare delle sovrainfezioni da funghi. Eh, ovviamente non è sempre possibile lavarla adeguatamente, ma almeno una volta al giorno, in particolare la sera, occorrerebbe lavarla e detergerla con uno spazzolino dedicato, che noi forniamo ovviamente a, ai nostri pazienti, e eh, insieme all'ausilio del sapone di Marsiglia. Che il sapone in assoluto con meno eccipienti all'interno e che non va a rovinare la resina con cui è costruita la protesi. In realtà quelle, quelle pastiglie effervescenti di cui lei parla sono molto molto meno efficienti di un sano olio di gomito e eh, l'uso dello spazzolino con, con questo tipo di, di sapone, quindi almeno una volta al giorno un lavaggio un pochettino più energico con uno spazzolino dedicato e il sapone di Marsiglia e ogni qualvolta lei dovesse mangiare qualcosa, sarebbe meglio togliersi la dentiera, andare in bagno un attimino e dargli una sciacquata. Allora, ringraziamo intanto il nostro telespettatore, che evidentemente parlava di protesi mobile, immagino che... <ride> Senta, ecco, nel caso invece del, di un impianto, eh, lì abbiamo visto degli olon Force, se non vado errato, ma eh, dopo magari eh, entriamo un po' più nel merito, del, insomma delle varie tipologie di impianti, ecco eh, dal punto di vista della pulizia mh, abbiamo visto che eh, evidentemente la protesi mobile si può spazzolare e pulire, eh, si pulisce invece una, un impianto? Assolutamente sì, questa è una delle, de, de, delle cose che in realtà i pazienti hanno meno chiari perché pensano che una volta messo l'impianto e i denti fissi sopra poi questi vivano in realtà di vita propria. In realtà necessitano della stessa manutenzione se non superiore a quella dei denti naturali infatti a, a tutti i pazienti che si sottopongono a nel nostro studio forniamo sia uno spazzolino elettrico sia un idropulsore che è uno strumento che permette di eh, utilizzare dei colluttori o dell'acqua per portare via eventuali residui di cibo che dovessero ristagnare nella bocca dopo, dopo i pasti. Mi scusi Dottor, que quello invece cos'era? Uno scovolino? Quello è uno prima. scovolino, assolutamente sì, quello viene utilizzato tendenzialmente eh, quando si utilizzano impianti singoli, quindi un impianto che tiene un solo dente, mentre nel caso di grosse riabilitazioni servono strumenti diversi nella, nella fattispecie sia uno spazzolino elettrico sia un idropulsore. Allora dottore, eh, diamo come io lo, io lo anticipo, visto che è nuovo della, della trasmissione, eh, i nostri telespettatori da casa hanno la parte predominante della situazione e allora quando chiamano, soprattutto chi ci mette la voce al telefono, diamo un po' una sorta di precedenza, quindi ogni tanto, eh, io lo dico, eh, non me ne voglia, eh, abbia pazienza, ogni tanto la devo interrompere, come in questo momento, perché abbiamo un telespettatore da casa. Pronto forse, pronto, ha tirato giù, allora ricordiamo intanto anche ai nostri telespettatori le modalità per chiamare perché eh, insomma entrerete eh, a far parte di, di come una sorta di piazza virtuale per cui eh, magari ci sono delle persone, io e il nostro ospite che magari stiamo parlando di altro, attendete solo un attimo perché non, non, vi, non, vi, non vi alziamo la cornetta, vi chiediamo il pronto, insomma attendete un attimino in linea e poi vi sarà data la parola e potrete fare la vostra domanda, questo è giusto per ricordare anche ai nostri telespettatori le modalità di ingresso all'interno di questa nostra trasmissione. Eh, dicevamo dottore, eh, ci siamo un po' arenati sulla, sulla domanda, ah ecco qua, i metodi, allora, ecco parlava di spazzolini elettrici, eh, qual è la loro funzionalità, cioè... Eh, li consiglia eh, rispetto che so, al tradizionale spazzolino a cui siamo abituati? Assolutamente sì, tenga conto che dagli studi internazionali è stato dimostrato che l'uso dello spazzolino elettrico raddoppia la capacità di pulizia delle persone, specialmente in persone che hanno una scarsa manualità e specialmente nelle zone più difficili da pulire e quindi sicuramente un asilo importante. Allora, eh, prendiamo la telefonata, sentiamo chi con noi, pronto! Pronto! Pronto? Pronto. Eccoci qua, buongiorno, come si chiama? Maria da Torino. Allora Maria, parli esclusivamente dal telefono, non tenga conto del televisore, anzi abbassi il volume del televisore se è lì davanti. Parli pure, faccia pure la domanda Maria. Forse è andata a sparare. Allora, a... A... carissimo dottor Carpegna la conosco da diversissimi anni mi sembra di vedere mio figlio in televisione perché le voglio un mondo di bene sono una sua pazienza da, due, da diversi anni buongiorno signora e quindi, e quindi niente, volevo solo salutarla perché sono quella che, paziente che eh, da una volta all'altra le rimando uh, l'appuntamento, ma solo perché uh, per, per problemi vari, non si ma preoccupi. che le spiegherò al presto, presto. Quindi è solo un saluto che le voglio fare. Ah, le beh. voglio bene e tanti, tanti complimenti. Gra e un furone ancora, grazie signora. Aspettiamo Sono da Torino. Un bacione forte, forte. Eh, allora, signora, non ha niente da chiedere. Visto mai una domanda con una eh, Ma io, io quando vado da lui chiedo milioni di cose. Ecco, qua ha la possibilità momento. di chiedere un qualcosa al volo se, se volesse. Al di là dei saluti, se no. ma un qualcosa al volo, cosa le devo dire? Che mi deve mettere un impianto? Io ho 82 anni. E, e mi deve mettere un impianto mobile e quindi sto facendo su e giù per poter arrivare alla conclusione tutto questo l Aspettiamo, vabbè, vabbè. bacioni bacioni, dottore grazie, buongiorno ecco eh, dottor Carpegna tra l'altro eh, il momento è quello che è eh, noi non <ride> speravamo almeno oggi di non affrontare l'argomento covid <ride> che, che, ahimè purtroppo gira e rigira eh, anche gli impedimenti sono anche di questo tipo, allora mi chiedevo eh, vi siete immagino strutturati, vi siete attrezzati per fornire la, la massima sicurezza possibile ai, ai vostri clienti? Assolutamente, tenga conto che da un'indagine effettuata sugli oltre 60.000 dentisti italiani è stato dimostrato come ci sia una percentuale inferiore all'1% di contagini di studi dentistici, quindi una percentuale veramente eh, inferiore a qualsiasi tipo di altra attività presente in Italia. Questo è dovuto al fatto che noi quotidianamente ci troviamo a contatto con persone che hanno patologie importanti, anche infettive, parlo di epatite, parlo di AIDS e quindi i nostri standard di sicurezza sono da sempre molto alti. Oltretutto abbiamo implementato ovviamente da, da, da, da, da quando è scoppiata questa pandemia i, i livelli di, di sicurezza nel nostro studio, quindi tutto materiale monouso, l'utilizzo di mascherine FPP2 dedicate e eh, da domenica, se non sbaglio, anche l'ultima delle nostre assistenti è stata vaccinata, quindi l'intero nostro team è, eh, è completamente vaccinato e quindi eh, è veramente uno dei posti tra virgolette più sicuri in cui uno possa recarsi in questo periodo un po' critico per, per il nostro paese. Allora, tanto 011 06 00774, il numero per le chiamate 348 80 40 254 per sms e Whatsapp. Eh, parlavamo di mh, protesi mobili eh, che prestano insomma il fianco un po' a qualche problematica eh, e allora mi chiedevo, sono ancora oggi parecchio richieste tutto sommato, questo, questo perché è, è, è forse troppo invasivo l'altro metodo, quello alternativo della, insomma, degli impianti? Allora quello che noi possiamo, constatiamo giornalmente perché noi vediamo una media di 79 pazienti al mese è che a molti pazienti non è neanche stata ventilata la possibilità di avere un'opzione oltre alla dentiera. Uh, questo secondo me è un qualcosa che nel 2021 non è più possibile accettare, perché chiunque deve essere almeno posto nelle condizioni di avere una scelta e poi liberamente, in base ovviamente alle proprie esigenze, poter fare quella che per lui è la soluzione migliore. Quindi uh, per questo motivo, magari ne parleremo dopo, abbiamo scritto un libro dedicato sia alle protesi sia agli impianti, in modo tale da poter per poter far sì che le persone possano leggerlo e informarsi meglio sulla loro, sulla loro situazione Ecco immagino che sia questo che sta proponendo la regia tra l'altro lo vedo anche lì appoggiato alla, al tavolo Allora ne parliamo sicuramente dopo aver preso la nostra telefonata perché chiaramente ricordiamo sempre i telespettatori fanno la parte importante di questo programma Pronto? Pronto, buongiorno Buongiorno, come si Buongiorno? Stanno? Mi chiamo Franca e telefono da lei Franca, faccia pure la domanda Buongiorno, adesso ho sentito per telefono che il dottore diceva di un libro, forse la mia domanda è, è, è in ritardo, comunque volevo chiederlo al dottore, in generale le indicazioni per gli impianti o, o no, o promovibili, perché io sono già andata da parecchi dottori, dentisti sono ancora qui con i miei denti guasti perché non ho capito niente. Vorrei sapere, il suo punto di vista, cosa, cosa, che indicazioni c'è per, per un impianto, al di là dei soldi? Allora, sicuramente signora, l'utilizzo di protesi mobili eh, o la non sostituzione dei denti provoca una serie di eh, criticità che col tempo diventano veramente impegnative. Qua, tutte le volte che è possibile sostituire un dente con una protesi fissa è sicuramente consigliabile, perché dà maggiore efficienza masticatoria, minori problemi durante la masticazione, una migliore estetica, non fa ristagnare il cibo e consente comunque una masticazione pressoché identica a quella, a quella dei denti. Ci sono pochissime controindicazioni mediche all'utilizzo degli impianti, pochissimi pazienti non possono sottoporsi all'implantologia o comunque attraverso una serie di eh, misure di sicurezza eh, la maggior parte dei pazienti possono tranquillamente sottoporsi a questo tipo di, di terapia che è veramente poco invasiva. Tenete conto che mettere un impianto in condizioni normali ci si mette più o meno 10-15 minuti, quindi meno del tempo di un'otturazione, meno quasi del tempo di un'estrazione. Quindi è un qualcosa di molto sicuro, molto semplice e molto predicibile nel tempo. Ho capito. Ma eh, a volte eh, ho sentito parlare di sedazione lieve, perché allora è, è da fastidio questa cosa. Allora, la sedazione lieve, è, immagino che intenda <ride> la sedazione crescente, signora, che è una pratica che viene utilizzata quando devono essere fatti grossi interventi molto invasivi che in realtà superano le due ore di, di durata. Eh, eh, la maggior tutto, parte degli interventi uh, dura decisamente di meno, e quindi tranne alcuni casi in cui i pazienti sono molto emotivi o hanno una forte paura del dentista, è una pratica che non è così necessaria per poter affrontare questo tipo di interventi. Eh, l'età, mi scusi dottore, l'età vuol dire eh, c'è un'età in cui si può fare fino, fino in, a che età? In realtà finché si mangia i denti sono, sono abbastanza necessari, quindi non c'è un limite eh, di età. Tenga conto che la scorsa settimana abbiamo messo due impianti a una signora di 91 anni, dopodiché noi tendenzialmente li teniamo due o tre ore in studio per monitorarli all'interno della nostra suite, che è una stanza dedicata ai nostri pazienti, la signora dopo un, un, una mezz'oretta che stava lì, doveva andare a prendere il caffè in centro col, con le sue amiche, ha preso se n'è andata. Quindi, Io ancora sono tra, stata trattata con Boniva, dieci anni fa, e i dentisti hanno subito arricciato il naso. La signora, purtroppo... Uh, è comunque un tipo di procedura che richiede un certo grado di esperienza e di specializzazione. Uh, molti uh, non utilizzano queste tecniche, le utilizzano solo in alcuni casi molto specifici o molto semplici. In realtà è, una, è un tipo di procedura che può essere utilizzata sulla stragrande maggioranza delle persone ed è uno dei problemi che noi vediamo con i nostri pazienti che vengono in nuova visita, nel senso che in molti altri studi non gli era neanche stata ventilata la possibilità di utilizzare degli impianti, ma come unica scelta gli era stata rifilata la protesi mobile che eh, in realtà crea una serie di problematiche eh, spesso anche importanti. La ringrazio moltissimo, lei e la rete. Grazie mille. A Buongiorno. Lei. Buongiorno. Buongiorno. Ringraziamo la nostra telespettatrice 011 06 00 774, il numero per le chiamate 348 80 40 254. Um, chiedevo alla regia se eh, poteva mettere eh, anche la l'immagine allora abbiamo parlato anzi di libro possiamo mettere a schermo pieno il libro eh, poi eh, insomma ecco questo ecco qua questo era il libro che avete appena visto eh, L'altro mi dicevano perché fai vedere la foto perché ce l'abbiamo qua. Mi sono dimenticato, dottor Carpegna, eccolo qui, il libro. Eh, perché nasce questo libro? Allora Questo libro è essenzialmente la raccolta di tutti i dubbi e tutte le problematiche che i nostri pazienti nel corso degli ultimi 19 anni ci hanno presentato in sede di prima visita. Quindi è una raccolta di tutti quelli che erano i loro dubbi e tutte quelli che erano le loro perplessità di fronte alla, alla necessità di dover ripristinare i denti della propria bocca perché comunque si parla sempre di medicina, si parla di qualcosa molto specialistiche e giustamente la stragrande maggior parte delle persone non sono in grado di eh, avere le giuste informazioni prima di fare una scelta quindi noi abbiamo deciso di scrivere questo libro e in, in questo periodo di pandemia tra virgolette ci ha un po' aiutato perché abbiamo avuto a marzo dell'anno scorso un mese da dover rimanere comunque, comunque chiusi e abbiamo scritto questo libro in cui vengono, eh, vengono eh, esemplificate tutte le criticità e problematiche correlate con le dentiere, con tutti i tipi di dentiere perché ce ne sono di, di vari tipi e le varie soluzioni che possono essere, possono essere utilizzate per ripristinare i denti in modo tale che eh, avendo scritto il libro più persone possono accedere a queste informazioni e quindi presentarsi un pochettino più preparate quando eh, possono andare in visita da, dai colleghi, in modo tale da riuscire a capire meglio le soluzioni che gli vengono proposte e i pro e contro che ognuna... Me lo può sfogliare, mi scusi, così la, magari è da far vedere, eh, ci sono anche delle... Ah, ecco, ci sono delle, delle figure esemplificative, diciamo, Ci, quindi, ci sono delle eh, foto, ci sono di, delle lastre, perfetto. ci sono dei... Quindi che non permettono... è un mero testo di quelli pesanti, insomma sì, è comprensibile anche attraverso l'ausilio di, di figure? Di, di assolutamente schemi. qua, assolutamente sì, è un libro scritto per i pazienti, non è scritto per i dentisti, quindi è scritto in modo tale che eh, una persona eh, normale possa assolutamente attingere e capire in modo indipendente tutto quello che riguarda questa, questa problematica, tutto quello che è scritto all'interno è stato eh, preso da ovviamente articoli internazionali scientifici di cui si può trovare traccia al fondo del libro nella bibliografia in modo tale che se uno volesse andare un pochettino più in profondità può trovare le basi scientifiche di quelle in cui illustriamo nel libro e che è spiegato in modo un pochettino più semplice in modo un pochettino più tra virgolette masticabile dal, dalle persone eh, mi dà l'idea, mi diceva se l'ha scritto insomma in questo periodo un po' particolare evidentemente nuovissimo ma c'è già nelle librerie? no o? in realtà sarà dalla prossima settimana in vendita eh, sul nostro sito e, oh. e su internet uh, ha e un costo veramente, la certo. sì, nostra distribuzione ha un costo veramente molto, molto, molto, molto basso, ma questo è una specie di uh, missione che abbiamo intrapreso in modo tale che la maggior parte delle persone possibili possa entrare in contatto con le informazioni corrette e quindi nel momento in cui debba fare una, una, prendere una decisione per la propria bocca abbia tutte le informazioni che gli servono per fare la scelta migliore per, per la propria bocca allora dottor Carpegna abbiamo un messaggio quindi insomma si renderà uh, conto anche dell'altro utilizzo che possono fare i nostri telespettatori del, dei numeri che vedono in uh, sovrimpressione e quindi la domanda arriva appunto da un sms chi soffre di osteoporosi può fare impianti ce lo chiede Anna Maria allora assolutamente sì signora Anna Maria non è assolutamente una controindicazione quello che può essere non una controindicazione ma una criticità è la quantità di osso disponibile all'interno della bocca perché uno dei fattori ovviamente eh, necessari per poter posizionare gli impianti è una sufficiente quantità di osso eh, disponibile all'interno della bocca. Nel caso in cui non ci fosse ci sono, abbiamo a disposizione nel nostro, nella nostra faretra una serie di procedure per poterlo ricreare sono molto predicibili, allungano solo leggermente i tempi perché gli innesti di osso necessitano poi di eh, circa sei mesi affinché questo innesto venga integrato col nostro osso, ma l'osteoporosi non è assolutamente una, una controindicazione. Un'altra delle, delle, delle cose che ci viene proposta e riferita dai nostri pazienti è che nella maggior parte degli studi che hanno visitato e che li hanno eh, privato della possibilità, tra virgolette, di mettere degli impianti e che non hanno effettuato le radiografie necessarie per poter appurare e diagnosticare con esattezza la quantità di osso necessaria. Infatti non sono molte le strutture eh, dentistiche che al loro interno abbiano eh, una, una macchina radiografica, radiografica come la TAC, che ci permette di poter esaminare nel dettaglio e a livello di decimi di millimetro la quantità di osso residuo e quindi poter pianificare con assoluta sicurezza la, la, la, la possibilità di mettere degli impianti e di riabilitare la bocca dei nostri pazienti. Ecco, mi chiedevo, eh, nel caso in cui eh, insomma, la, la, lo spessore, la dimensione dell'osso sia insomma, esigua, cosa si può fare? Cioè, si fa lo stesso, la, si può fare lo stesso, si rischia di più o si attendono tempi migliori, tra virgolette, magari eh, con, uh, che ne so, si può fare un trapianto di osso? Di qualcosa, Ass assolutamente ma... sì, eh, si possono usare sia degli os, de, dei sostituti ossei di origine animale, in particolare di maiale, del quale, come si sa, non si butta via niente, <ride> eh beh. E, ne, e neanche le ossa, oppure, questo in caso di riabilitazioni, di rigenerazioni non troppo estese. Nel caso di mancanza di osso molto molto esasperata, occorre prelevare da altre sedi della bocca e in particolare dal ramo mascellare, quindi dall'angolo della mandibola qua, dell'osso vivo del paziente che viene separato dall'osso della mandibola e innestato tramite delle viti nei siti in cui si richieda la, una maggiore disponibilità di osso. Sono tutti interventi che si possono realizzare in ambito ambulatoriale, anche questi eh, come eh, tempi eh, di esecuzione sono eh, inferiore all'ora e tra virgolette come unico discomfort, come unico fastidio che creano poi per il paziente è un gonfiore nella sede dell'innesto per due o tre giorni che poi scompare man mano che il processo di guarigione procede e migliora. Allora abbiamo un messaggio, vediamo cosa ci scrivono buongiorno volevo chiedere ma le dentiere si devono pagare a parte o un servizio delle asl allora eh, le dentiere come servizio vengono fornite dal servizio sanitario nazionale in alcune asl specifiche della, della... Allora, c'è un reparto di odontoiatria in alcune asl mi pare sì, di aver visto assolutamente sì, sì, sì. sì. Eh, la maggior parte delle ASL in realtà offrono un servizio di urgenza, quindi fanno quelle che sono le estrazioni o prestazioni di urgenza e alcune strutture come per esempio la Dental School, l'Università di Torino, fornisce anche la possibilità ad alcuni pazienti di fare le protesi. In particolare in questo periodo in realtà viene data la priorità a pazienti con patologie o gravi problematiche, visto comunque la, la difficoltà di poter accedere in questo, in questo periodo a causa del covid Ecco, eh, non è mai bello affrontare la parte economica, dottor Carpegna, eh, soprattutto però in questo periodo dove insomma, ci sono molte persone in difficoltà. Eh, mi chiedevo, eh, e credo di insomma, interpretare un po' la, la, la domanda dei nostri telespettatori, eh, è chiaro che voi siete attrezzati per eh, formulare qualsiasi tipo di... Uh, insomma di, di, di piano di, insomma, di, di pagamento credo che non, eh, non ci siano problemi anche per eh, effettuare eh, pagamenti a rate o per eh. venire incontro in qualche modo alle esigenze di chi ahimè è senza lavoro in questo momento mm, rispondo vuole che facciamo una telefonata uh, allora prendiamo la telefonata così e poi magari affrontiamo questo argomento e non è mai bello, ripeto, noi non affrontiamo quasi mai questa cosa, però insomma giusto per venire un po' incontro al, a qualche dubbio. Intanto, pronto? Pronto? Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, come si chiama? Oh, buongiorno, eh, sono Francesca Telecom da Collegno. Prego Francesca. Approfitto della gentilezza del dottore, io purtroppo ho usurato la, la protesi no, mobile, e quindi ho degli attacchi, adesso purtroppo ho un, un accesso sotto il dente, un accessino e sto partendo dei sciacqui ma penso che questo non serva, è il caso di prendere l'antibiotico perché poi dovrò mettermi in cura, io purtroppo la pensione è piccola e quindi non posso fare impianti o cose del genere, e la protezione mobile mi andrebbe bene, posso avere un consiglio da lei, la ringrazio tanto, tanto. Prego signora, ci manca, allora... Mh, eh... De de demonizziamo anche questa cosa che insomma l'impianto se la signora non, non, non vuole spendere lo allora preferisce l'impianto mobile, insomma cerchiamo di, di, insomma, di capire e, e, e tranquillizzare anche i nostri telespettatori, non è che siano poi. Allora, sicuramente la, la, la protesi fissa tramite impianti ha un costo superiore per quello che riguarda la, la protesi mobile, perché Oltre al costo degli impianti anche la protesi ovviamente viene effettuata in modo completamente diverso. All'interno del nostro studio eh, è presente una consulente che fornisce ai nostri pazienti le diverse opzioni che hanno per effettuare i pagamenti in modo tale che eh, si cerchi di personalizzare non solo il piano di cura ma anche il metodo di pagamento specialmente visto il periodo è molto importante offrire eh, diverse possibilità o una dilazione nel tempo di, di queste per questo tipo di riabilitazione. Per il messaggio della signora, se effettivamente è un ascesso, però al telefono è difficile poterlo diagnosticare. Sicuramente, da qui non sappiamo. Sic sicuramente l'utilizzo del solo colluttorio ha poca efficacia. Eh, converrebbe una visita che, nel nostro studio, peraltro, noi facciamo a livello gratuito perché una delle nostre. Eh, caratteristica, una nostra missione, quella mia e di mia sorella, è comunque dare almeno la possibilità alle persone di sapere la loro reale situazione e di fornirgli poi le eventuali alternative. Uh, questo secondo noi è un qualcosa che, visto che spesso il sistema sanitario non è in grado di fare, ci sentiamo di uh, proporre a, ai nostri pazienti, indipendentemente dal fatto che poi vogliano o meno fare i lavori, ma almeno li facciamo... Si, una... si fanno un'idea perlomeno. Allora, eh, abbiamo una telefonata dal dottor Carpegna e sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Eh, vorrei parlare col dottor Carpegna. Sì, signora, il nome, <ride> il nome di battesimo lo possiamo sapere o <ride> un segreto? No, no, Margherita. Allora, Margherita, faccia la domanda, buongiorno. Mi dica. Faccia pure la domanda al dottore. Ah, benissimo, aspetti che spengo il televisore. Sì. Dottore buongiorno, buongiorno. Eh, a me è stato fatto tre impianti alcuni mesi fa, due sono stati rigettati e il mio medico continua a farmi gli impianti, è normale? Il fatto, allora dunque, come ogni procedura medica l'implantologia non prevede il 100% di successo, nessuna operazione chirurgica ha il 100% di successo, né in odontoiatria né in medicina. Detto ciò, l'implantologia moderna ha percentuali di successo superiori al 97%, che sono eh, delle percentuali, signora mi creda, stratosferiche in campo medico. Se due impianti sono falliti nella stessa bocca, bisogna eventualmente ricercare delle altre cause che possono essere o correlate al paziente, quindi alcune patologie o alcune predisposizioni possono diminuire queste percentuali di successo oppure nelle procedure chirurgiche utilizzate o dal tipo di impianti utilizzato? Eh, dottore sì, adesso mi ha messo un impianto che ha detto che dovrebbe tenere ma io ho i dubbi perché sento qualcosa che mi dà fastidio potrebbe essere importante che ho fatto una cura a base di fosfonati? Assolutamente sì, nel caso in cui vengano eh, somministrati dei bifosfonati per lo più per via intramuscolare o endovenosa, quindi non so se sia il suo caso signora, è una controindicazione, nel senso che durante il periodo di somministrazione attivo non è consigliabile l'utilizzo o oh, oh, il posizionamento degli impianti. Occorrerebbe aspettare la sospensione di, di questa assunzione di, di bifosfonati specialmente per via endovenosa. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice, mi pare che ci sia un messaggio e andiamo a prendere il messaggio. Vediamo subito se la regia. Eccolo qua, mi chiamo Flavia, vorrei fare una domanda al dottor Alberto. Carpegna. Io porto la protesi mobile superiore da molto, vorrei sapere se è possibile mettere i denti fissi. Allora, ovviamente detto che occorrebbe dare un'occhiata alla paziente di no. prima di poter dare ovviamente una fare una diagnosi corretta. Allora. La problematica qual è? Che eh, una volta che vengono estratti i denti, per loro fisiologia comportano un riassorbimento dell'osso, perché sull'osso non vengono più trasmesse le forze masticatorie e quindi già subito dopo le estrazioni si ha un netto ritiro della quantità di osso. In aggiunta a questo, l'utilizzo di una protesi mobile per lungo tempo porta a un ulteriore riassorbimento dell'osso e quindi nei pazienti che portano le protesi mobili da tanto tempo, ci troviamo sempre di fronte a una quantità di osso ridotta che deve essere ovviamente valutata caso per caso e se si presenta la necessità occorre in alcuni casi fare degli innesti di osso e poi aspettare il periodo di guarigione di sei mesi prima di poter in realtà posizionare gli impianti e utilizzarli. Abbiamo un altro messaggio, dottor Carpegna. In sede mancante di 3 o 4 molari è possibile inserirne solo due per migliorare la masticazione? Grazie Marco di Aosta. Allora, questa è una, è una domanda interessante perché ci permette anche un pochettino di spiegare l'evoluzione dell'implantologia moderna. Fino a eh, 20-25 anni fa, per poter eh, ripristinare, cioè rifare un'intera arcata, occorrevano dei 10-12 impianti. Oggi è possibile sostituire un'intera arcata con solo quattro impianti. Anzi, gli ultimi studi in realtà dimostrano che potrebbero esserne utilizzati ancora di meno, ma non ci sono ancora dati scientifici a lungo termine per poter utilizzare nella pratica quotidiana questa, questa terapia. Per sostituire due o tre denti, anche quattro, spesso è più che sufficiente posizionare due impianti. Non è assolutamente vero che serva un impianto per ogni singolo dente che deve essere sostituito. Bene, senta, e eh, allora, parli... allora, abbiamo la telefonata? Ah, abbiamo la telefonata, sentiamo chi con noi? Pronto? Non abbiamo più la telefonata. Senta, eh, tra l'altro, eh, allora parlavamo di impianti, eh, noi tra l'altro ci eravamo preparati anche un po' eh, tutta una serie di cose, il tempo è quello che è, ma eh, in, in, in pochi minuti, in poche battute, eh, cosa, eh, insomma, qual è il metodo alternativo migliore al di là della protesi mobile? Eh, e come, come viene fatta, insomma, cioè in, in quantità di tempo? Um, L'intervento che permette la riabilitazione di un'intera arcata in condizioni standard dura un'ora. Quindi una pratica a cui può essere sottoposto ah. qualunque persona senza nessun tipo di problema. È veramente un qualcosa di poco invasivo. E poco debilitante per, per il nostro paziente quindi al di là di altri tipi di problematiche nessuno dovrebbe essere escluso dalla possibilità di riavere i denti fissi tramite l'implantologia Ok? e quindi eh, insomma un'ora più o meno poi ho sentito che c'è una stanza dove insomma, sì. insomma si, ci, si si rilassa un attimo perché poi continua magari la assolutamente nella momento. maggior parte dei casi viene fissata una protesi fissa lo stesso giorno in cui viene, viene effettuato l'intervento mm. e nel lasso di tempo che ci serve sia noi sia i nostri tecnici per fisicamente fabbricare questa protesi, i nostri pazienti vengono tenuti e coccolati in una stanza loro dedicata e una suite in cui hanno a disposizione oltre a una chaise longue e alle varie poltrone, hanno l'assistenza dedicata alle nostre assistenti, hanno un computer per poter eventualmente lavorare o, o, o navigare su internet, un televisore col quale possono intrattenersi nelle ore in cui devono sostare da noi e eh, nella maggior parte dei casi forniamo anche Qualche, qualche piccolo aiuto nel mangiare, nel senso che i nostri assistenti forniscono, vanno a comprare giornalmente il gelato per i nostri pazienti, in, cui, eh, in modo tale che i nostri pazienti... Ah, coccolate proprio, insomma. <ride> I nostri iniziate. pazienti non, non debbano <ride> almeno fare dieta quel giorno, visto che già è un giorno molto stressante per loro, ed è questo il motivo per cui abbiamo deciso di invece di mettere un'altra portona nel nostro studio, dare la possibilità ai nostri pazienti di avere un luogo protetto e sicuro nel quale sostare nei momenti che loro reputano più difficili e più critici. Allora magari poi eh, ci soffermeremo in altri i nostri appuntamenti eh, sul, sul proprio l'iter, il procedimento vero e proprio eh, per, per, insomma, per una, una, un impianto fisso. Eh, intanto vedo che il termine è pressoché alle porte. Io ringrazio per essere stato qui con noi il dottor Ar Alberto Carpegna. Grazie dottor. Grazie a voi, è stato un piacere. Do la linea alla regia, noi ci vediamo tra pochissimo con un altro ospite.